Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ci eravamo lasciati qualche mese fa che avevo seminato le patate. Questa è la parte dove l'ho seminato per terra, laggiù invece abbiamo il cassone. Ok, torniamo prima per terra allora piccola premessa e questo varrà un po' per tutto il video nel senso che qui ho una manichetta dell'acqua che ogni tanto irrigava le patate lì invece nel cassone purtroppo non ho nulla a giugno non ha piovuto niente, luglio praticamente nulla tranne un paio di giorni la settimana scorsa, siamo intorno al 18 di luglio e quindi mi aspetto di trovarmi patate piccole. Ve lo dico perché ne ho già tolte un paio nel cassone ed erano piccoline, molto belle ma piccole. Queste invece hanno beneficiato di un po' di, di acqua, quindi mi aspetto di vedere qualcosa in più. Ora giusto una pulita veloce, tutta erba che darò le galline. Vediamo un attimino cosa viene fuori. Questo è un terreno che non ho lavorato moltissimo, quindi mi aspetto di trovarle piccole, se le trovo ovviamente. Iniziamo a vedere le prime... Oh ragazzi che bella, guardate che belle, queste sono grandi, acqua, infatti l'errore che ho fatto nel cassone è stato quello di non innaffiare. Diciamo che sto facendo tutta a mano perché ho talmente poca terra e poche patate che non ne vale la pena onestamente prendere lo patate. L'esperimento quest'anno verteva sul cassone, adesso termino poi da solo qui, ci spostiamo di là, vediamo un attimino cosa c'è. Ce ne sono tante ma sono piccole, quindi ho imparato una cosa nuova quest'anno, devo migliorare l'irrigazione delle patate, ci spostiamo di là. Eccomi qua, come vi dicevo qualcosa ho già tolto, ho sentito il vicino di casa, contadino, anche lui ha avuto una resa bassissima questo è una, dove io ho, già, ho già smosso la terra però ovviamente qui la terra avendola lavorata diversamente se vi ricordate avevo messo cenere di legna sabbia di fiume, terriccio la terra è morbidissima qui ci sarebbero state le condizioni ideali per avere delle ottime patate purtroppo non ho, non ho innaffiato è così vedete come sono? Sono molto belle, però sono piccole. Insomma sono di media grandezza, dai! Sì, comunque anche la resa è stata molto bassa eh. oltre avere averle piccole abbiamo avuto una resa molto bassa questo è stato un esperimento per me quest'anno eh. quindi sicuramente oh beh, questa è degna di nota questa è bella sicuramente lo rifarò e migliorerò indubbiamente l'irrigazione ho imparato qualcosa di nuovo spero che possa servire anche a voi questo test bene vado avanti da solo ci vediamo a fine raccolto ed eccoci qua allora queste sono quelle che ho raccolto nel cassone e queste sono una parte di quelle che ho raccolto qui nel solco sono più grandi adesso per curiosità le peso poi vi scrivo la impressione il peso di quanto ho raccolto avevo seminato un, un sacchettino da 5 kg le avevo messe interi non le avevo tagliate quindi sono curioso di vedere quanto sono è una resa bassissima comunque sono piccole però ho imparato a che, eh, hanno bisogno di acqua perché queste ad esempio queste sono più grandi beneficiavano di un'irrigazione a goccia e la differenza si vede insomma anche se il terreno qui era meno lavorato rispetto a quello del cassone quindi l'anno prossimo ripeterò l'esperienza del cassone, ne farò un altro, quindi ne avremo due. Stessa metodologia di lavorazione del terreno e cercherò di avere più cura per quanto riguarda appunto un'irrigazione più regolare. Bene, eh, spero che questo breve video vi sia stato utile, così evitate di ripetere gli errori che ho fatto io. Io imparo mano a mano, quindi quello che imparo poi ve lo dico, dove sbaglio ve lo dico. Non sono nato imparato come disse qualcuno, quindi eh, stiamo crescendo insieme, insomma, eh, sono due o tre anni ecco che... Cerco di studiare, di fare, di sperimentare e, e archiviare ciò che non funziona e portarmi avanti con quello che invece ha funzionato. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video volete mettere un like ve ne sono grato, se non vi è piaciuto mettete anche il pollice in giù, almeno capisco. Grazie a tutti i nuovi iscritti, sono contento che vi siate uniti a, alla nostra famiglia, al nostro canale. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.